Quello che mi sembra evidente però dal punto di vista della collocazione geografica dell'Italia e quindi come un ponte naturale dell'Europa verso l'Africa, l'Africa ha il più grande potenziale di idrogeno verde al mondo, quindi l'Italia potrebbe sfruttare questa sua caratteristica geografica in qualche modo per diventare la piattaforma dell'idrogeno verde per l'Europa. Questo è quello che io riesco a vedere così dai numeri e dalle connessioni che sono già in atto, perché poi il problema delle infrastrutture sarà cruciale per accelerare il, il passo della transizione energetica. Ritengo che, che i paesi del Golfo, Saudi Arabia, Emirati, sono, sono prontissimi a dare all'Europa tutto l'idrogeno verde di cui occorrono, però chiaramente occorre la logistica e l'Italia è una posizione straordinaria per poter, per poter svolgere questo ruolo.